Champions League, Borussia Dortmund contro Real Madrid, ancora una volta. Otto volte negli ultimi cinque anni, tante sono le volte che si sono affrontate dal 2012 ad oggi. Borussia Dortmund contro Real Madrid sta diventando una classica in Champions League. Terza volta nello stesso girone, oltre alle due sfide ad eliminazione diretta. Nella stagione 2012-13 i match sono stati addirittura 4, nel girone, i tedeschi vinsero l'andata al segnale d'una park per 2-1 grazie alle reti di Lewandowski e Schmelzeri in mezzo il pareggio momentaneo di Cristiano Ronaldo, per poi pareggiare 2-2 al Santiago Bernabeu. Reus e Autorete di Arbeloa per gli ospiti, Pepe e Dozzil per i Blancos, ed assicurarsi il primo posto del raggruppamento, le strade di José Maurino e Jürgen Klopp si incontrarono anche in semifinale, quando Robert Lewandowski decise di vincere da solo con un poker rifilato a Diego Lopez nella partita di Dortmund, rendendo inutile il successo per 2-0 al Bernabeu dei madrileni i persero ripersero poi la finale di Wembley contro il Bayern Monaco. Lewandowski sottolinea il suo poker ai madridisti www.pinterest.com. Reale e Borussia si rincontrano la stagione successiva, stavolta ai quarti di finale, nell'anno della decima le merengue sguidate da Carlo Ancelotti si imposero per 3-0 nell'andata casalinga con i gol di Bale, Isco e Ronaldo. Mentre il ritorno fu appannaggio dei tedeschi, ma la doppietta di Reus non bastò a ribaltare l'esito della qualificazione. Si arriva poi al precedente dello scorso anno, ancora a livello di fase a Gironi, doppio 2 2 in Germania, Ronaldo, Aubameyang, Varane SCH, e SCH un condiere Sirle, ed in Spagna. Doppietta di Benzema e rimonta ad opera di Aubameyang e Reus, ed altra vittoria del gruppo conquistata dai gialloneri. Ora però è tutta un'altra storia. Il Borussia Dortmund è passato dalla guida di Thomas Tuchel a quella di Peter Boss con risultati eccezionali, 5 vittorie nelle prime 6 giornate di Bundesliga, 19 gol fatti miglior attacco ed uno solo subito miglior difesa che valgono la miglior differenza reti di sempre a questo punto, testa della classifica e più 3 sul Bayern Monaco, anche se in Champions League il debutto a Wembley con il Tottenham non è stato dei migliori sconfitta per 3-1. Dall'altra parte Zinedine Zidane ha respirato un po' con insuccesso sulla lave sfirmato Dani Ballos dopo l'apnea causata dalla caduta interna contro il Betes ed il conseguente meno 7 dalla capolista Barcellona, in Champions però l'avvio è stato ottimo, con il 3-0 al Bernabeu contro la Poel trascinato da Cristiano Ronaldo, reduce dalla lunga squalifica in patria ma subito decisivo in Europa. La partita sarà arbitrata dal sestetto olandese comandato da Bjorn Kuiperz, direttore di gara di quella semifinale d'andata nel 2013 in cui Lewandowski si scatenò. Il primo gol di Ronaldo contro la Poel www. Mirror. Non certo un periodo fortunato dal punto di vista degli infortuni per il Borussia, Schmelzer. Durm, Rode, Schurle, Guerrero e Reus sono fuori causa per infortuni gravi, ma la squadra di Boss non ne ha risentito finora. Per la sfida contro il Real il tecnico olandese punterà sul classico 4-3-3, in difesa davanti a Burki, ci saranno Pisek, uno fra Topra che Bartra, Sokratis e Tolian. Qualche dubbio a centrocampo, l'ex Sain dovrebbe partire titolare nel ruolo di regista, mentre come mezzali si giocano due posti Goze, Kagava e Daud, ma anche Veigla in gran forma, come dimostrato sabato contro il Muenchen in attacco ovviamente a Aubameyang è sicuro, con Armolenko sulla destra e Pulisic e Filip produce dalla doppietta di sabato, a contendersi il ruolo di ala sinistra. Marcello, Benzema, Kovacic e Teo Hernandez non sono stati convocati per questa trasferta da cui il Real non è mai uscito vittorioso, sei precedenti, con tre pareggi e tre sconfitte. Difesa praticamente obbligata per Zidane, con Carvajal a destra e Naco a sinistra ai lati della coppia Sergio Ramos Varane. E centrocampo possibile panchina per cross-out contro la Lave Sabato a favore disco, nel centrocampo completato da Casemiro e Modric, mentre in attacco il tridente sarà formato da Cristiano Ronaldo, Vale e Asensio. Il tecnico francese potrebbe però optare per il cambio di modulo nel 4-3-1-2. Uniscono il ruolo di trequartista ed un centrocampista in più cross o ceballos come già visto nel match con la Poem.